Ciao play, dei like, ci stanno letti grandi oh. che condividi uomo che non basta mai, ma Maximi. Oh. Che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto se a giocare, non sei altro e ombre, ma dallo, ma dallo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maximi, su YouTube oh. tutto e di più. forza fallo pure tu. Perché con le tigre di mamma stare sempre un passo di più. I'm sexy and I know it.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 ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e oggi andremo a vedere mm, come diciamo potenziare i nostri personaggi come far crescere queste abilità eh, in maniera diciamo veloce quindi dopo la prima cazzata dopo la cazzata iniziale possiamo passare al video in sé allora la prima cosa eh, che andremo a fare ragazzi è la resistenza allora in questo diciamo eh, in questo tutorial l'unico passo in cui ci servirà un amico sarà quello finale allora per fare la resistenza ragazzi dobbiamo lasciare il nostro personaggio a girare in acqua quindi con eh, il joystick bloccato con un elastichetto in basso in alto insomma come volete voi l'importante è che faccia questo giro in acqua e lo lasceremo qui all'incirca per un'oretta e in questo modo potenzieremo tutta quanta la resistenza ragazzi adesso vi faccio vedere come potenziare il, la capacità polmonare cioè l'apnea in pratica quindi a questo punto mentre siete in acqua andate subito sott'acqua e avviate immediatamente un lavoro da titano e dovete rimanere in questo menu ragazzi e dovete bloccare il joystick in maniera che faccia questo movimento dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto in maniera tale che non ci butti fuori dall'attività anche questo lo facciamo per un'ora e dopo un'ora avremo tutta la capacità polmonare a pieno tutta l'apnea a pieno adesso passiamo alla furtività ragazzi per la furtività stesso metodo della resistenza ci mettiamo in modalità furtiva e lasciamo il nostro personaggio a girare per un'oretta in sessione privata in garage dove volete voi lo lasciamo a girare per un'oretta con il joystick bloccato verso un lato insomma in maniera tale che giri e dopo un'oretta avremo la nostra resistenza non scusate la nostra modalità furtiva scusatemi mi sono un attimo a rincoglionire quindi a questo punto andremo a fare l'abilità di guida ragazzi quindi io qui ho creato un'attività però voi potete farlo anche in, in spiaggia tranquillamente eh, il vantaggio di avere un'attività creata come questa una piattaforma gigantesca dove poter girare o far girare da solo il veicolo è che comunque non avete sbiri che vi rompono i coglioni se volete ve la lascerò in descrizione questa attività ma non credo che sia necessario quindi a questo punto abbiamo un'attività creata da noi in questo caso oppure ci mettiamo sulla spiaggia ragazzi io qui sto scegliendo una super per fare questa attività e in questa attività questa piattaforma è gigantesca ragazzi è più grande di tutto l'aeroporto quindi mi dirigo verso più o meno il centro della piattaforma e incomincio a girare quindi bloccherò R2 per accelerare e l'analogico verso o sinistra o destra e l'auto rimarrà a girare così per un po' di tempo in questa maniera potremo fare l'abilità la, eh, di guida ragazzi senza nessun genere di problema dopo un'oretta avremo fatto tutta la nostra abilità di guida e saremo pronti a fare le gare o quello che cazzo vogliamo fare insomma anche perché eh, sapete tutti che senza abilità di guida è un po' un problema alcune volte fare gare perché magari si perde il controllo dell'auto e tutto il resto quindi per fare l'abilità di guida o vi mettete in spiaggia o su un piazzalone gigante su un parcheggione gigante in maniera tale che l'auto eh, possa girare e la lasciate girare tenete premuto lasciate premuto R2 con un elastichetto non so uno scotch o quello che cazzo avete voi e eh, lasciate il joystick a girare su se stesso passiamo alla prossima abilità ragazzi per questa abilità dovremo venire qui dov'è l'ospedale e adesso vi spiego il perché. andremo a prendere una missione di contatto una missione di simeon esplosione 3 e lasceremo tutto come sta allora ragazzi fate bene attenzione se lo fate quando piove state sicuri che non spunta nessuno fatelo quando comunque il tempo è buono quando è notte pure che comunque sia sereno sereno nel gioco anche perché qui non possiamo cambiare la... diciamo la cosa il tempo, la condizione atmosferica quindi una volta che siamo in missione togliamo l'arma e andiamo a prestare un, uno di questi paramedici. dopodiché ar arriveranno proprio a scatafascio ragazzi i paramedici adesso lo vedrete anche nel video verranno contro di voi e l'unica cosa che dovrete fare è picchiare questi paramedici tutti quelli che arriveranno li dovete picchiare vedete che comunque arrivano di continuo che vengono a soccorrere diciamo gli altri paramedici e l'unica cosa che dovete fare è picchiarli anche perché loro tenteranno di picchiare voi come state vedendo quindi avrete eh, diciamo l'opportunità di poter fare la forza da soli senza che dover chiedere nulla a nessuno e senza nessuno che vi rompa il cazzo insomma anche perché siete dentro una missione e, e lo potete fare tranquillamente, vedete come arrivano? arrivano proprio a go go ragazzi, l'unica cosa che dovete fare è pestarli come l'uva una volta che l'avete pestati e che vedete che la vostra eh, forza è salita potete uscire tranquillamente dalla missione e passare alla prossima abilità, per fare l'abilità della forza all'incirca ci vuole un'oretta ragazzi anche per questo però comunque si fa tranquillamente da solo e per chi sta salendo qui vi ha pure 25 dollari ogni uccisione no scherzo non è qui che potete fare i soldi ovviamente però magari se ci state vi raccogliete qualche qualcosina magari a quando è passata un'ora avete totalizzato quei non so 10.000 dollari credo non lo so ragazzi Comunque sia, questo è il modo per fare la forza. Vedete, stanno arrivando gli altri, ma a me non interessa, quindi esco dalla missione. A questo punto, ragazzi, dobbiamo passare al volo. Quindi, sempre all'ospedale andremo a richiedere un idra, se ce l'abbiamo, se no entriamo in una di quelle gare aeree dove c'è l'idra e, e l'abbiamo noi da soli. Io in questo caso sto chiamando l'idra e me lo metterà all'ospedale in pratica dove ero fino a un attimo fa e quindi andrò a prendere l'idra vediamo dove me l'ho consegnato sì, nell'ospedale quindi siamo, siamo pronti ragazzi e possiamo andare a fare il volo anche in questo caso lo potremmo fare da soli senza necessità che qualcuno ci aiuti come ho già detto solo l'ultima abilità che è quella della mira abbiamo bisogno di un amico per farla quindi, a questo punto, una volta chiamato l'idra, saliamo sul tetto dell'ospedale, prendiamo l'idra, ci mettiamo in stallo, in posizione verticale, quindi dobbiamo decollare in maniera verticale con l'idra, togliamo le ruote e rimaniamo in maniera verticale, ragazzi. Anche qui avremo bisogno ovviamente di un elastichetto, perché non è che sarete lì un'ora a fare come tutte le altre eh, abilità e quindi mettete l'elastichetto lo bloccate semplicemente sulla visuale ragazzi e ovviamente qui si farà il volo ragazzi premete anche R2 se volete eh, dovete premere comunque la visuale e tenerla in maniera tale che giri così ragazzi anche qui avremo bisogno di un'oretta per poter fare questo quindi a questo punto passiamo all'ultima, alla prossima e l'ultima abilità che ho lasciato per ultima giustamente perché aveva necessità di un amico per farla, quindi abbiamo bisogno di un amico che entri nel in un negozio di abbigliamento che abbia lo stanzino per provare le cose e si metta nel negozio di abbigliamento in quello stanzino, quindi andrà nello stanzino, premerà freccia a destra e rimarrà lì a questo punto noi andremo fuori avremo bisogno di una moto ragazzi per due motivi uno per entrare e due per non farci venire a rompere il cazzo dalle persone che sono fuori e adesso andremo a vedere perché quindi entriamo con la moto automaticamente ci dirà che il negozio è chiuso mettiamo la moto qui però facciamo in modo di poter passare anche noi con la moto perché altrimenti non potremo andare dall'altro lato come vedete, se la lasciate eh, troppo in una posizione scomoda non potrete entrare. Invece la mettete così in maniera tale che nessuno possa venirvi a picchiare mentre state sparando. Quindi prendete il minigun e sparate alla testa del, del vostro compagno. Non gli farete nessun danno. Eh, anche qui ci vorranno, non lo so, 40 minuti, 45 minuti più o meno per fare questa cosa. L'unica cosa che dovete fare.. È ricaricare il minigun e, e continuare fino a che non vi sarà salita la, la mira ragazzi è abbastanza semplice tutto questo è semplicissimo fare tutte le abilità come ho già detto ieri e fate attenzione come dicevo a mettere la moto in una posizione dove non vi possano uccidere come avete visto c'erano diciamo dei pedoni che mi sono venuti a uccidere Detto questo un saluto a tutti al prossimo video. Ciao a tutti.